Today, for the first time... Allora, inauguriamo questi video con una figura universalmente conosciuta, Steve Jobs. Ci tengo a iniziare con Steve perché, a parte avermi motivato come poche altre persone, questo libro non parla propriamente di guadagni, finanza e neanche troppo di come si fa impresa, se paragonato ad altri libri come quello di Richard Branson della Virgin o Phil Knight della Nike, ma parla maggiormente della persona. E penso che bisogna partire sempre dalla persona e più in dettaglio della sua visione, più che dei tecnicismi. Questo libro quindi ci ispira, che è la prima fase di qualsiasi business. Aiuta a rendersi conto come davvero tutto sia possibile. C'è una frase che mi ha sempre colpito, che è guardatevi intorno e tutto quello che vedrete è stato prima immaginato da una persona come noi. Persona che magari, anzi sicuramente, è stata derisa ostacolata, ma che alla fine ha messo in pratica la sua idea. Certo, imprenditori e imprese come la Apple ne nascono una ogni cent'anni. Basti pensare che appena nata fu autovalutata dai tre soci 5.000 dollari e meno di quattro anni dopo, trasformata in SPA, sarebbe stata valutata 1,8 miliardi di dollari. Steven ha rivoluzionato sei settori e ha lanciato servizi che i consumatori ancora neanche sapevano di volere. Non sto a spiegarvi la trama, ma ci tengo a presentarvi due concetti. Il primo è la sua fiducia di plasmare la realtà. Non pensava che tutto fosse programmato, ma si potesse decidere la propria vita lui si rifiutava di accettare meccanicamente le verità generalmente accettate e voleva sottoporre ogni cosa al proprio giudizio ecco questo pensiero laterale rispetto ai media, ai genitori o comunque all'ambiente a cui apparteniamo come Steve meglio basarsi sull'esperienza che sul sentito dire il secondo concetto è la fiducia. Aveva l'atteggiamento di chi poteva fare qualsiasi cosa. Se lui decideva una certa cosa, la faceva succedere. Lui ricorda nel libro che se si agisce come se si fosse in grado di fare qualcosa, quel qualcosa si realizza. Dice fate finta di avere il controllo della situazione e la gente penserà che ce l'abbiate davvero. La terza è una frase di Steve che mi ha così tanto colpito che me la sono tatuata come reminder. E non c'è nel libro ma fa parte del suo discorso a Stanford famosissimo ed è questa qui Because almost everything all external expectations all pride all fear of embarrassment or failure these things just fall away in the face of death leaving only what is truly important remembering that you are going to die is the best way I know to avoid the trap of thinking you have something to lose you are already naked There is no not to your heart. Ecco, questo libro, prima che per business, finanza, andrebbe letto per questo, non c'è ragione per non seguire il vostro cuore.